Oggi hardcore super pericolosa E già qua vedete una pozza d'acqua che C'entrerò e ovviamente succederanno Cose molto pericolose e la casa ovviamente La costruirò in cielo perché appunto Tutto questo dovrà essere super pericoloso Non staremo attenti alla sicurezza <ride> Sicurezza ma che cos'è in questo Mondo di Minecraft? Non esiste Noi volendo possiamo Anche proprio finire l'ossigeno E continuare a scavare E rischiare di morire ovviamente se ci moriamo ragazzi Io vi ricordo Ve lo ricordo che qua perdiamo tutto Perdiamo tutto tutto. Però effettivamente devo stare un po' attento Perché se ci muoio veramente Poi dopo finisce la serie Non va bene Vado immediatamente a prendere il cibo Perché per fare cose spericolate Sappiamo tutti Abbiamo bisogno di tanto cibo Per recuperare tanta vita Qua vicino però io ho sentito delle mucchettine Salve signora Come sta? Tutto bene? <ride> C'è una melina? Mmm Qua sotto è proprio bello Ci entrerei volentieri <ride> Salto sugli alberi Arriva lo squalo pesciolini <ride> Ovviamente se voi me lo scrivete nei commenti Io posso mettere anche tipo dei mostri Che mi cacceranno in questo mondo ben, ben, ben, ben. Oh. Oh, è lo spericolaggine dentro di me raga E guardate che il sole sta scendendo. Eh? Fra poco arriva la notte. Fra poco arriva. <ride> lì abbiamo un villaggio. Eh? Bene, raga. Che figata! Però sto posto. Qua ci costruiamo. No, non possiamo costruirci, la casa abbiamo detto che la dobbiamo costruire in cielo. Perché se cadiamo da lì moriamo. Quindi è spericolato. Però. Però qua ci costruiamo assolutamente qualcosa Vabbè dammi le canne da zucchero molto buone Ho preso il letto però E qua c'è anche un maialino Signori villager non vi ucciderò Perché giustamente eh, mi servite Però vi avrei ucciso altrimenti Albero a punta Cappello a punta Naso a punta <ride> E non vi dico che cos'altro perché se sennò... no A punta <ride> Qua però abbiamo un sacco di civetto, eh, signorini No, oh, che benessere Mangia, mangia, mangia, mangia, mangia, mangia Noi dormiremo all'esterno in hardcore Perché non ce ne frega niente Del caldo Cioè, volevo dire, de dei mostri C'era un signore che però da lì mi spiava mentre dormivo Signore Viene col suo naso a punta? <ride> Raga, ma quanti balle ci sono? Sto rompendo le balle in questo caso, le balle di fieno, giusto? Comunque il signor Iron, Iron Golem avrà troppe cose a punta, eh? eh, eh. E' <ride> arrivato il momento di avvicinarsi a questo posto veramente incantevole Chiamato Pillager Post Il post più pauroso per i novellini di Minecraft Ma io, che sono un novellino di questo mondo E sono assolutamente uccidibile in modo molto semplice, purtroppo Um, ho deciso di entrarci e di ammirare la generazione del mondo completamente senza senso. No, no. Raga, no. <ride> Raga, è troppo, troppo spericolaggine. Troppo, troppo, troppo. Ma non preoccupatevi perché Dunis ha tutto sotto controllo. Dunis è esperto di questi combattimenti. E perché ho fatto il master, dovete sapere... In, uh, oh, madonna santa, pillora Allora, ho fatto il master in combattimenti contro i pillager. Chiama così Allora A parte le cavolate Il master però Non sta fruttando molto Perché No raga Raga raga Mi stanno uccidendo Male Ma proprio male Aia Dolore Dolore uguale morte Dolore uguale morte Morte uguale dolore Dolore uguale morte Uguale morte U Morte Morte pericolosa Morte uguale perdita Per sempre Della serie Via Santa Maria delle mole Aiutami tu Porco signor Raga, raga, raga, raga, raga. Raga! Raga, ve l'ho detto io che era pericoloso, io ve l'ho detto! Ve l'ho detto! No, lo fai a tua sorella, non a me. Raga, mi stavano uccidendo male. Però adesso tranquilli che tanto ho la Madonna, sa che spavento, che caga, ma questo qua è un pazzo, eh. Raga, è un pazzo! Raga, ma avete visto che... che... Ma raga, ma è, è assurda sta cosa, vi giuro, ma da quando è che hanno migliorato così tanto Minecraft? <ride> raga, ok, bene, bene. Sono ancora vivo, ok? Bene, bene, bene. La nostra azione spericolante di oggi l'abbiamo fatta. Cosa abbiamo raccolto? Beh, niente. Um, dai pillager assolutamente niente, anche perché avevano una struttura completamente devastata per colpa del mondo. Vero, signora punta? Se volete vedere altri spericolamenti Iscrivetevi al canale amici e Ricordatevi di lasciare tantissimi like Proprio ora fatelo Ci vediamo al prossimo video ciao